Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo del range vocale e della estensione vocale. Scopriamo insieme a che categoria appartieni. Cantare, cantare, cantare in libertà ha una propria estensione vocale, cioè dalla nota più bassa che riesce a prendere fino alla nota più acuta che eh, riesce a raggiungere. Questo dipende dalle corde vocali, da, da quanto sono spesse, da quando sono lunghe o più piccole e quindi da, dalle nostre cavità, eccetera. Quindi ognuno ha la propria estensione vocale. Ovviamente per... Eh, a parte i bambini che hanno le voci bianche, queste voci, queste estensioni si dividono in tre categorie per i maschietti e tre categorie per le femminucce. Quindi avremo, partendo dalla più bassa, i bassi appunto, baritono e tenore, questo per gli uomini. Per le donne invece avremo contralto, la voce più bassa delle donne, poi mezzo soprano e soprano naturalmente la classificazione delle voci è fatta soprattutto per chi canta la lirica cioè i cantanti lirici hanno ben specifico un proprio repertorio da cantare in base alla, alla propria categoria di appartenenza se vogliamo dire così mentre nella musica leggera grazie anche agli apporti tecnologici ai microfoni e quant'altro ognuno può cantare note anche se sono un po' più deboli, che non si sentirebbero senza microfono, le può comunque cantare e raggiungere facilmente. Quindi se sei un cantante pop e canti la musica leggera, magari prova a vedere qual è la nota più bassa che riesci a raggiungere usando un pianoforte, una chitarra, quello che, che puoi usare, anche se è leggera, tipo... perché poi con il microfono questa voce si può amplificare, e poi prova piano piano, prova ad andare un po' più in alto. Anche utilizzando questo falsetto per capire un po' tutte le note che puoi utilizzare. Ovviamente nel canto pop il falsetto è molto usato, quindi va bene. Poi prova a fare la stessa cosa con la voce piena, però magari se puoi farti aiutare da un insegnante di canto è sempre meglio in modo che eviti di sforzare la voce e quindi prova a vedere da che nota parti e a che nota arrivi e capirai più o meno in quale, in quale range vocale ti trovi e in che voce ti rispecchi, non lo so. Ricordiamoci che non è che se una persona ha una voce altissima è sinonimo di saper cantare, quindi ognuno la può utilizzare al meglio in qualsiasi range vocale si trovi.